Pensa un po' a che sensazioni ci avevi come dentro. Sai, che ne so, mangi un dolce, senti una cosa. Eh, ti tagli una mano, senti un'altra cosa. Ti lavi il viso, senti un'altra cosa. Tu che sensazioni ci avevi? Grazie fammi spiegare